Che cos'è importante durante una costellazione familiare? Eh, la chiave più importante è l'ascolto. L'ascolto significa che quello che può venire fuori magari è inaspettato, magari non va esattamente nella direzione in cui mi aspetto, non mi dà quelle informazioni che io pretendo di ricevere perché la domanda era su quella cosa lì l'ascolto secondo me è la chiave perché nel momento in cui mi pongo uh, in una posizione di ascolto tutto quello che può servirmi per fare un passaggio e quindi tutte le informazioni che possono servire per fare una scelta arrivano senza nessun filtro di che cosa è giusto, di cosa non è giusto, di che cosa mi serve, di che cosa non mi serve, lascio che arrivino le informazioni Lascio che il giudice interiore faccia capolino e dica: ma ah, ok, qui, là, su, giù. Lo guardo, lo osservo, senza, magari anche sorridendo, perché magari le cose che mi dice le conosco già. Lascio tutte quelle parti che vorrebbero portarmi via dal momento presente eh, parlare, le osservo, le ringrazio, perché grazie a tutte queste parti io sono arrivato fino qui nel mio viaggio, ma scelgo, scelgo da che parte stare e secondo me la scelta migliore è quella dell'ascolto, lascio che arrivino informazioni.